Allora, siamo qui con Lorenzo, che abbiamo conosciuto durante l'occupazione del Casana, siamo qui alla sede eh, alla Regina Margherita Occupato. I ragazzi, ovviamente, gli studenti stanno occupando per l'alternanza scuola-lavoro il secondo scritto alla maturità. Eh, Lorenzo, cosa ci puoi dire? Eh, siete in molti eh, che state occupando, fate rete, è un movimento nazionale, secondo voi la politica vi sta dando ascolto? Ma allora, eh, è un movimento nazionale quello che sta nascendo è un fermento studentesco che a inizio anno è sicuramente partito da Roma e che adesso si sta allargando a Torino eh, noi qua da Regina Margherita siamo contentissimi di, di aver preso parte c'è tanta bellezza, c'è tanta voglia di, di attivarsi da parte degli studenti di, di mettersi in prima linea di mettersi in gioco, una cosa che non mi aspettavo in questa entità eh, se la politica ci sta ascoltando eh, dipende cosa si intende per ascoltare io penso che la politica stia tenendo molto sott'occhio quello che stanno facendo, quello che stiamo facendo e quello che, che si sta muovendo io credo che la politica in questo momento stia prendendo nel modo totalmente sbagliato perché mh, ascolta quello che diciamo ma non per eh, mettere in piedi un dialogo costruttivo e per mettere effettivamente in pratica quello che, quello che diciamo io credo che la politica guardi a quello che facciamo con paura, con timore e la repressione dei cortei per Lorenzo Parelli né la dimostrazione né l'esempio lampante ecco ma voi in realtà volete un tavolo immagino a cui vogliate partecipare come movimento studentesco a determinate decisioni è corretto? Allora, queste sono decisioni che andranno prese nell'ambito cittadino, anche con la consulta, ci sono delle idee di richieste che vorremmo fare il 18, al momento non c'è ancora niente di definito. Quello che però abbiamo ribadito negli scorsi giorni è che eh, i tavoli devono esistere non come contentino non eh, come, come una briciola che ci viene concessa dopo che sono successe determinate cose il tavolo deve partire con delle condizioni il motivo per cui sono stati rifiutati dei tavoli nelle scorse settimane con la questura, e eh, con la prefettura è stato perché noi con dei tavoli che negano ogni tipo di responsabilità con quello che sta succedendo e con quello che è successo non li vogliamo C'è cioè, un atteggiamento da parte delle istituzioni di anche di presa in giro di poco rispetto di quello che stiamo facendo, proprio modalità comunicative eh, non, non consone per la costruzione di, di un dialogo e noi queste, eh, queste modalità le, le rifiutiamo e... Devono anche rendersi conto che non stiamo giocando, per noi non è un gioco occupare una scuola, comporta delle responsabilità e delle difficoltà non indifferenti, nessuno lo fa per saltare delle ore, perché fare lezione è molto più semplice da gestire rispetto ad occupare una scuola, quindi la politica deve accorgersi che facciamo sul serio e trattarci seriamente. Oggi è venuto Jay Axe qui al il, il, il cantante rapper, qui a Regina Margherita, eh, com'è stato l'incontro? Bellissimo, eh, poche, poco, poco da dire, <ride> è stato stupendo e fantastico che personaggi di, di questo calibro con un nome importante si mettano con umiltà a servizio della, della voce studentesca lui si è dimostrato una persona fantastica, è stato super disponibile e, e la sua presenza qui fa veramente in modo che eh, in, nel nostro piccolo grande l'occupazione della Regina Margherita possa essere un megafono per la voce di tutti e tutte grazie Lorenzo prego ciao